Basket, Belinelli, la difesa sarà la chiave per battere la Serbia. Basket, Belinelli, la difesa sarà la chiave per battere la Serbia Abbiamo le carte in regola per andare avanti. A Radori, non possiamo pensare di andare in campo e fare 100 punti L'Italia sfiderà mercoledì la Serbia per raggiungere le semifinali dell'Eurobasket. Un appuntamento che gli azzurri mancano da 14 anni. La difesa è il motivo principale per cui siamo arrivati fin qui ed è su questo punto di forza che dovremo insistere. Non siamo qui per caso. L'europeo è difficile, ma abbiamo le carte in regola per fare un ulteriore passo. Siamo forti e carichi, se saremo da medaglia lo dirà il campo, ha detto Marco Bellinelli. L'Italia con la Serbia ha una tradizione sfavorevole, essendo uscita sempre battuta nelle gare che contano nelle rassegne continentali. Quando le partite contano, ha aggiunto Bellinelli, la Serbia risponde presente.